Sei nuovo da queste parti, eh? Beh, buon per te. Le prime volte sono sempre le migliori. Ascoltami bene, ragazzo. Se vuoi sperare di sopravvivere su quest'isola, è meglio che ti metti in testa una semplice regola. Non ci sono requi. Né regine, né autorità, né legge. Viviamo la giornata prendendo ciò che riusciamo a rubare. Spendendo tutto in donne e rum. Ma non credere che questo posto sia una sorta di caotica cloaca allo sbando. Oh no. Non abbiamo re, è vero. Ma abbiamo delle guide. Due per l'esattezza. Due uomini che nel corso degli anni ci hanno ispirati a seguire il loro esempio. E a issare i loro colori. Due capitani. Diversi eppure uguali. A vederli, non penseresti mai possano andare d'accordo su qualcosa. Eppure, quando si tratta di difendere questo posto, sembrano quasi leggersi uno i pensieri dell'altro, tanto da sembrare fratelli. Uno è tanto freddo e spietato quanto l'altro è selvaggio e imprevedibile. Il diavolo e il randagio